Però posso raccontarti una barzelletta? No, Ilari! Vabbè, la racconto lo stesso. Allora, ci sono due serpentelli. A un certo punto, quello più piccolino, che è un po' inesperto, fa l'altro Senti, ma noi siamo velenosi. E quell'altro, certo, noi siamo molto velenosi. E quello piccolino, preoccupato, ma siamo tanto, tanto velenosi. E quell'altro, sì, noi siamo temibili. sì! Siamo... Posso venire al sulco! Amici di Crimo, bentornati con Mr. K. Oggi puntatina interessante parliamo di svasatori. Oh, se avessimo sentito Ilaria erano vasi o cori. Partiamo prima di tutto da definire uno svasatore. Uno svasatore è un utensile da taglio che ci serve per smussare, ovvero andare a creare una. Non mi ricordo come ho detto. Uno svasatore è un utensile da taglio che ci serve per andare appunto a svasare, ovvero a creare uno smusso su un materiale che serva ad esempio per contenere una vite con testa svasata. Un secondo utilizzo può essere quello di andare a svasare un foro che abbiamo precedentemente realizzato, quindi andando a togliere tutti i residui e le impurità che possono rimanere dopo un foro. Il nostro svasatore è realizzato partendo dal pino e viene rettificato usando una mola al CBN. Si tratta quindi di un utensile da taglio integrale, non c'è infatti saldatura tra la testa ed il corpo del nostro utensile, che presenta tre taglienti, indipendentemente dal diametro. In questo caso... Oh, le, le, dico la, la, vede, tocca... Oh, Massimo! Eh, parliamo di una testa a 90 gradi. Anche il nostro svasatone è realizzato con il nostro acciaio AISI M2 che ormai tutti conoscete benissimo e ha una durezza di 63-68 HC. Il codolo invece è addolcito, cosa vuol dire? Vuol dire che ha una durezza leggermente inferiore rispetto alla testa dell'utensile per migliorare la presa del mandrino sul codolo Consigliamo l'utilizzo di questo prodotto per acciai e metalli in genere e come ci suggerisce su Facebook il nostro amico Edoardo, è possibile utilizzarlo anche su plastiche dure. Ci ha indicato tutta una serie di plastiche, pie, chi più ne metta, anche se qui in Crino tendiamo a consigliare un altro tipo di utensile quando andiamo a lavorare sulla plastica. Consigliamo un utensile con un tagliente solo perché. Essendo la plastica un pessimo conduttore di calore, succede che durante la fase di taglio tutto il materiale tende ad appiccicarsi al nostro tagliente. Per questo quindi raccomandiamo l'utilizzo di un utensile che abbia un solo tagliente e un grande canale per andare a evacuare il trucciolo più facilmente. Ve li faccio vedere gli utensili che consigliamo per l'utilizzo sulle plastiche. Uno e due. Ma veniamo alla domanda alla domanda. Ma dove... Ma veniamo alla domanda cruciale. Come faccio a scegliere il diametro del mio svasatore in base alla vite che voglio andare ad inserire? Naturalmente la risposta ve la dà il nostro catalogo, ragazzi. Per cui adesso vi faccio vedere un po' più in grandi. Ammettiamo per esempio che debba andare ad utilizzare una vite svasata a 90 gradi con testa con disegno a taglio. Diametro M6. Eccolo qui, incrociando la nostra tabella vedete che devo andare a selezionare un utensile di diametro 11.5. Qualora invece la nostra vite presentasse un disegno a esagono incassato, sempre per M6 dovrò andare ad utilizzare un utensile dal diametro 12.4. Avete capito quindi il giochino? È facilissimo. Yeah. Ultime due raccomandazioni. Numero uno, la velocità di taglio. Come sempre vi rimando alle nostre schede tecniche, in questo caso a pagina 392 del nostro catalogo, dove troverete tutte le velocità consigliate in base al tipo di materiale che state andando a lavorare. Ma vi anticipo subito. Ragazzi, piano. Non è che dovete andare a lavorare 6.000 all'ora sempre. Eh? È l'utensile che taglia. Lutensile secondo consiglio è l'utilizzo di olio lubrificante dove necessario potete infatti ad andare eh, va bene. secondo consiglio l'utilizzo di olio lubrificante dove necessario infatti potete andare ad utilizzare dell'olio per allungare anche la vita del vostro utensile nb vi faccio questo appunto molto spesso nei nostri video non utilizziamo apposta dell'olio lubrificante perché Perché sono degli stress test in cui vogliamo dimostrarvi come funzionano i nostri utensili anche nelle peggiori condizioni. Per scoprire la gamma intera degli svasatori di crino vi rimando al nostro catalogo pagina da 118 a 121 dove potrete trovare svasatori HSS rivestiti in metallo duro con attacco quick change insomma chi più ne ha più ne metta. Ragazzi, voi continuate a seguirci sui nostri canali, su Facebook, YouTube. Andate a mettere un bel mi piace, condividete questo video e noi ci vediamo alla prossima sempre con Mr. K, Sto non mi disturbare. Oh, che poi chissà come finiva la barzelletta di Hilary, eh? Vabbè, chi se ne frega. orando non mi disturberei